Nel video di oggi vi mostro qual è la mia make up routine, questo è un video che mi è stato chiesto da tantissimi di voi come anche ehm, altre routine come la skincare routine e l'eye care routine, abbiate pazienza che è un po' la volta insomma ve li registro tutti e niente oggi appunto la make up routine dove vi mostro tutti i prodotti che utilizzo eh, quotidianamente in questo periodo per realizzare appunto in Lidia di massima il mio make up, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, lasciate un mi piace al video se vi piace il video di questo genere, ma soprattutto per supportarmi e lasciatemi un commentino sotto al video consigliandomi i vostri prodotti must have per la make up routine. Una piccola premessa prima di iniziare il video, siamo ancora in estate, manca pochissimo l'autunno però c'è ancora molto caldo quindi tutti i prodotti che utilizzo ancora per la mia makeup routine sono gli stessi che utilizzo durante l'estate appunto. Come vi dicevo appunto in uno dei video precedenti, l'autunno è un periodo di transito insomma e quindi adesso essendo alla fine dell'estate, inizio dell'autunno, i prodotti che utilizzo sono eh, pochi e molto leggeri. Dunque come primissima cosa come base per il mio trucco che utilizzo sul viso utilizzo del gel d'aloe vera questo lo spalmo appunto su tutto il viso come base senza utilizzare nessun tipo di crema e nessun tipo di siero questo perché appunto il gel d'aloe è molto molto leggero si asciuga molto in fretta e come base per il viso al momento mi basta. Come invece base per il contorno occhi utilizzo questo prodotto qui di Rila Steel, è un prodotto che purtroppo non ha buon ma mi è stato regalato e quindi lo vado ad utilizzare lo stesso ed è una crema contorno occhi anti rughe, anti borse, ed anti occhiaie idrotensore e appunto è questo prodotto qui e lo vado ad applicare su tutta la zona del contorno occhi sia sulle occhiaie che sulle tempie che leggermente insomma sulla zona sopra l'occhio dopodiché vado ad applicare un correttore nella zona delle occhiaie appunto perché io ne ho sempre moltissimo e utilizzo questo kit, questo set di correttori di Kiko anche questo purtroppo non ha un buon inchi, ma è l'unico che ho trovato con un colore che riesco ad utilizzare per la stagione estiva ed è appunto questo colore qui che è un po' più scuro rispetto a quello che utilizzo del resto dell'anno perché ho ancora un po' di abbronzatura per fissare il correttore utilizzo questa cipria di Essence questa è l'All About Matte di Essence, una cipria che probabilmente conoscete tantissimi ed è una cipria trasparente che appunto vado ad utilizzare per fissare il correttore. Per fissare il correttore utilizzo questo pennello qui, è un pennello obliquo, eh, piccolo, è un pennello che ho acquistato dai cinesi ma che funziona davvero benissimo, costato tipo 2 euro e mi sembra che il brand sia full face, in realtà eh, non ne sono certa però eh, appunto è un pennello con cui mi trovo molto molto bene, è morbidissimo e eh, non perde le setole quindi se avete bisogno di pennelli questo qua è davvero molto molto buono per quanto riguarda la base non utilizzo ancora il fondotinta perché ho ancora un po' di abbronzatura e quindi la mia pelle è ancora abbastanza decente e eh, quindi passo direttamente al contouring utilizzando questa terra di Sien pagata anche questa sui 2-3 euro ed è l'unica che ha un colore che eh, mi piace la colorazione è 0,2 2 è totalmente opaca e la utilizzo appunto per realizzare il contouring al, ai lati del viso, sulle tempie e sul naso e a volte anche eh, sotto la zona del mitto. continuando sempre con il contouring utilizzo questo 2 di Essence che in realtà eh, non ha un buon inci io utilizzo solamente l'illuminante per illuminare appunto la zona sotto l'occhio e eh, la parte del naso per realizzare il contouring del viso utilizzo questo pennello qui che è molto molto particolare ve l'ho mostrato in un video di wish dedicato appunto agli acquisti che ho realizzato su wish pagato anche questo 1 2 euro e nonostante dondoli un po adesso ma basta un po di colla mi trovo davvero molto molto bene per realizzare il contouring appunto del viso mentre per il contouring del naso utilizzo un pennellino più piccolo, più stretto questo qua anche acquistato dai cinesi e il brand di questo pennello è invece Intertrade. anche questo ho pagato pochissimo ma della stessa buona qualità di, del pennello che vi ho mostrato prima quindi per quanto riguarda l'intera base viso mi sembra di avervi detto tutto, spero di non aver dimenticato niente ah ecco si sì, dimenticavo il blush come blush vi ho sempre detto io non ne ho una marea ne ho due tre e sono tutti eh, delle colorazioni molto mh, basiche insomma che sta bene con tutti i make up non sono una grossa amante dei blush e anche questo è di Essence un prodotto che non so avrà tre anni credo per quanto riguarda eh, la base questa volta deve essere proprio, proprio tutto almeno me lo auguro per applicare il blush utilizzo questo pennello qui, che è un pennello angolare appunto, e vado ad utilizzarlo eh, solo per il blush. E questo è di eh, Shani Cosmetics. E passiamo agli occhi. Per quanto riguarda gli occhi utilizzo questa eh, matita di Sien che ho appena comprato faccio davvero molto molta fatica a trovare dei prodotti per le sopracciglia che mi piacciono e questo qua mi piace, non sono ancora riuscita a uh, recuperare l'inci quindi in realtà non so se l'inci è buono la colorazione è marrone chiaro, dalla parte c'è la matita e dall'altra lo spazzolino come palette di ombretti, come colorazione in linea di massimo utilizzo questa che è una palette di ombretti di eh, 2-3 anni fa, uscita proprio per la stagione estiva che ha questi colori eh, molto eh, carini e molto neutri comunque e vado ad utilizzare in linea di massima l'ombretto più chiaro per illuminare l'arcata sopraccigliare e il marrone chiaro per la parte della piega dell'occhio e poi di nuovo questo colore più chiaro che è un beige, uno champagne oppure l'oro per la palpebra mobile ombretti che applico in linea di massima con questo per l'illuminante questo per la palpebra mobile e questo per uh, la piega dell'occhio dopodiché vado ad applicare la matita nera questa è una matita nera di uh, Neve la fanno ancora ma gli hanno cambiato il pack questo per dimostrarvi quanti anni ha questa matita davvero sconvolgente ed um, è la matita nera appunto di Neve Cosmetics matita che a me piace tantissimo come mascara invece utilizzo questo di Benecos e si chiama uh, Natural Mascara Natural Mascara Glamour Look ed è, mi piace, è un mascara appunto che ha un effetto sia volumizzante che leggermente allungante, piega molto bene le ciglia e mi piace eh, abbastanza. Non ha una durata eh, super però eh, per il prezzo che costa è assolutamente. Eh, ottimo prodotto. Per quanto riguarda le labbra e questo è l'ultimo passaggio, vado ad applicare prima un burro cacao, questo è uno di quelli che ho realizzato io, sapete che nel canale trovate eh, tantissime ricette, questa no però, ne potete trovare altre. E poi ehm, applico dei rossetti, oggi ho utilizzato il berlider che è questo qua di Essence ma ce ne sono anche altri due che mi piacciono sono tutti abbastanza eh, nude questo è un po' più rosa in realtà ma non lo applico quasi mai da solo di solito lo mescolo sempre con un altro eh, rossetto e poi un altro rossetto che mi piace molto è anche questo qua di Essence mi sembra di aver capito che quest'autunno e inverno hanno rivoluzionato lo stand quindi non so se tutti i prodotti di Essence che avete visto oggi li vendono ancora, ma eh, sicuramente eh, se, non trovate, se non trovate gli stessi prodotti identici probabilmente hanno cambiato solo il pack oppure li hanno eliminati completamente e niente, questa è la mia make up routine quotidiana mi sembra di avervi mostrato tutto, spero di non aver dimenticato nessun prodotto nel caso me ne accorgessi ve lo scriverò sotto nell'info box, scusatemi e niente fatemi sapere quali sono i vostri prodotti must have, assolutamente per il make up quotidiano, quelli che proprio non potete fare a meno e fatemi sapere se volete anche l'aggiornamento per quanto riguarda il periodo eh, autunnale, perché in questo periodo qui sto utilizzando pochi prodotti e molto molto leggeri, quindi insomma fatemi sapere se volete anche l'aggiornamento. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un mi piace per supportarmi e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!